Grazie Presidente. Questa è una mozione che è stata depositata prima eh, dell'inizio dell'attuale dell emergenza e che però risulta essere attuale ed utile anche mh, in considerazione delle nuove condizioni che caratterizzano, che caratterizzeranno le, le attività sportive quando si potranno riprendere le attività. Eh, facciamo riferimento ai 167 impianti sportivi di proprietà di Roma Capitale di cui 22 sono attualmente chiusi, di cui circa 90 hanno delle concessioni mh, che sono attualmente scadute e quindi andranno eh, rinnovate. L'amministrazione ha eh, emanato alcuni in particolare, alcuni sono andati molto bene in termini di partecipazione, hanno visto 10-15 eh, partecipanti, altri sono andati meno bene. E tornando proprio anche al, all'attualità, quindi all'emergenza che abbiamo vissuto e che ci ha portato a mh, effettuare un lavoro di stima dell'impatto economico che ha avuto l'attuale chiusura delle strutture per eh, tutte le attività che si svolgono negli impianti quindi per quanto riguarda ecco, tutte le attività che coinvolgono circa 10.000 eh, 10 famiglie romane e, e che hanno appunto portato eh, al, m, ad evidenziare che delle stesse strutture eh, possono avere caratteristiche m, molto diverse, stesse strutture nel senso di... Stesso tipo di impianto, una stessa piscina, quindi gestita nella stessa maniera, può avere un valore molto diverso a seconda del contesto sociale nel quale è inserito, a seconda del tipo di utenza che serve. Per di più un, una struttura come ad esempio una palestra può essere utilizzata per alcune discipline sportive, ad esempio la scherma, ad esempio gli sport da combattimento richiedono l'utilizzo di ampi spazi richiedono l'utilizzo di struttori dedicati e viceversa possono essere utilizzate per attività più intense come ad esempio il fitness che ovviamente hanno un valore economico diverso ecco, quello che chiediamo con questa mozione è che si diano indicazioni specifiche su quali vogliono essere gli obiettivi eh, perseguiti dal servizio sportivo offerto dalle strutture di proprietà di Roma Capitale e quindi, sulla base di questa indicazione, andare a determinare poi il valore della visione, che è uno degli elementi fondamentali degli enti pubblici che devono essere inseriti, quindi all'interno dei bandi per poter eh, affidare le strutture, in modo che si perseguano ecco, gli obiettivi che non sono ovviamente eh, coincidenti in maniera eh, esatta con la massimizzazione del, del valore economico delle attività. Grazie.